Questa è un'equazione di primo grado, meno x meno 19x più 9 meno 10x uguale x più 5 meno 5x. Facciamo i calcoli membro a membro con i monomi simili, meno x meno 19x fa meno 20x. Il più 9, essendo un numero, lo vuoi portare al secondo membro. Quando lo porto al secondo membro cambia di segno, segno con un puntino per ricordarlo. Rimane meno 10x uguale x meno 5x fa meno 4x più 5 è il più 9 che portavo da questa parte che diventa meno 9 meno 20x meno 10x fa meno 30x il meno 4x voglio portarlo al primo membro lo segno con un puntino più 4x uguale più 5 meno 9 fa meno 4 meno 30x più 4x fa meno 26x che sarà uguale a meno 4 divido i due membri per meno 26 in modo tale da semplificare il coefficiente della x semplifico il 426 dividendo per 2 2 tredicesimi x uguale 2 tredicesimi 5x più 9 meno 3x uguale a meno x meno x meno 5x facciamo i calcoli membro a membro 5x meno 3x fa 2x il 9 lo portare al secondo membro lo segno con un puntino meno x meno x meno 5x fa meno 7x il 9 quando cambia membro cambia anche di segno. diventerà meno 9 voglio cambiare di membro anche il meno 7x quando lo sposterò cambierà di segno, diventerà più 7x 2x più 7x fa 9x uguale meno 9 divido in due membri per 9 il coefficiente della x meno tale da semplificare x sarà uguale a meno 1